Cecilia e Ignazio serate in discoteca insieme dopo il grande fratello. Ignazio e Cecilia programmano già serate in coppia. Al centro del gossip ancora una volta la storia d'amore nata tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nella casa del grande fratello Vip. Il famoso reality show è condotto da Ilari Blasi e Alfonso Signorini su Canale 5. Entrambi sono stati eliminati dalla casa più spiata dItalia, a differenza di una settimana l'uno dall'altra. Cecilia da settimane non ha più sensi di colpa. Infatti. Dopo aver troncato definitivamente la relazione con Francesco Monte si gode la nuova storia d'amore con Moser. A quanto pare Cecilia e Ignazio programmano già le serate in coppia. La prima sarà il prossimo 16 dicembre 2017 per l'evento Happy Birthday Discoteca Donoma. A confermare la notizia è stato il sito gossip.it. La relazione nata al Grande Fratello Vip li ha resi più popolari, proprio per questo sono in molti a volerli ospitare nei loro locali. Cecilia e Moser si godono la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. Cecilia e Ignazio sono inseparabili da lunedì sera, sui social i fan postano scatti rubati della coppia. Durante il reality la coppia aveva più volte manifestato il desiderio di voler uscire per godersi finalmente il loro amore lontano dalle telecamere.